Benvenuti ragazzi in questo nuovo episodio di Secche Stellari In questa serie ragazzi andiamo a vedere le vostre secche più pazzesche Quelle più dolorose, anche quelle più divertenti Io volevo portarvi un ospite speciale Avete visto dal titolo, volevo portarvi un buon Michelino Molteni Però io, cioè, mi ha appena scritto che mi ha paccato Io in effetti non so cosa dire Ciao ragazzi! Ma che cazzo ci fai? Sigla! Che fa Ivo? Ma quanto dura sta cosa? Ah stai... ma tu stai già registrando Intanto c'è il montatore Ma vero? No Ma ah, va vale. ah, Io sto già ridendo Ragazzi vi ho portato il buon Mickey Molteni Ciao raga! Dietro abbiamo lo sfondo spaziale sai perché? Oh dove siamo nello spazio? No Mamma! No perché? Ah no aspetta ma Cioè sì. faccio un po' il coglione? Eh, o... Ovvio Ah ok Tu sei un coglione Ma chi l'ha portato questo? <ride> <ride> Questa serie è proprio secche stellari Perché adesso andiamo a vedere le secche più potenti del pianeta Terra Domanda Può, può farmi una domanda eh, signor Toto? C'è un famosissimo video del signor Michele Molteni Che si chiama il salto dei piselli uh! <ride> Tu veramente quello che hai registrato era il primo tentativo? Sì Infatti Anzi anzi Diciamoci la verità uh -huh. Io ho detto mia mamma se cado uh -huh. Non sto parti per venire lì a soccorrermi. Continua a registrarmi. Perché se cado, qua fa faccio un milione infatti, sì. poi non sono caduto è dato di merda. Tu pensa se cadevi poteva mettere una tua bellissima secca in eh, cazzo, Che lì. poi, in realtà, lì. sei caduto, eh. Ah, non sì, allora, lato, no, aspetta, ma io sono caduto, voluto. Perché se no, finivo in strada. Che ci sono tre metri di dislivello Asterisco pericoloso, asterisco. Personaggio, secondo me, ideale per questa reaction. Perché, come sapete, come avrete visto sicuramente i suoi video, lui ha delle reazioni che. Ma l'hai riaccesa? Non lo so Io eh, non raga. lo so Partiamo con le cadute Io ti dico eh Le ho scaricate e non le ho viste io eh Io le, sca le scarico e non le guardo Che vogliamo credere eh. Io non credo a nulla del tot Bravo Ma perché scusami quando le apri Apri tutte in alto a destra perché Eh io le apri lui È l'anteprima <ride> Raga 4 ore per fare tutta questa struttura qua Di questo spazio di figa E mi apri i video grossi così <ride> In alto a sinistra a destra <ride> Cazzo c'ho gli occhiali! Allora, questo qua è un video reaction sì. al mech che non funziona. Sì. Eh, non sei pronto, non va più. Nel primo episodio <coughs> erano tipo aprivo Bankartellen. Cioè, sei pronto? Vai. Ma cos'è sta cagata? Non ho capito un cazzo di questa io. Ma non c'è neanche l'audio questa caduta. Chi è che te tra inviata Dissing subito, eh, subito bannato dal canale? Ban oh, cos'è? Qua! Oh! ha fatto anche l'edit no ma se è fatto più male secondo me è quell'altro che gli è arrivato a battere <ride> <ride> <ride> <ride> questo qua è proprio imbranato scusa. aia hai dissato eh perché è famoso questo perché io non mi trattengo <ride> poi io ho visto tutti nei video oh. uh. porca vacca Sal, Sal! Luis sal! Lui è uno di quelli che vedi che salta e alla fine gira il manubrio prima di atterrare. Eh, perché voleva fare bar spin. Ma li sai non mi Lui continua a fare bar spin, Ma bar, spin è lui? bar spin, bar spin. Ma, lui? Che, è Ma che cazzo sei? Ma fai dai coglioni, scusami? <ride> sì, no, comunque ascolta, io non. non è possibile un video così piccolo. <ride> <ride> Ma scusami! Oh, no, Albi, Albi, <ride> guarda! È grosso così il video che sto guardando! È grosso così! <ride> No, attenzione, attenzione, qua c'è da dire un appunto, okay. però Non so se si vede, guarda dietro qua che che sopra sì. A me è successa la stessa cosa In strada, quando andavo alle medie Mi si è sganciata la ruota davanti mentre saltavo su un dosso Trial, bici a trial questa, eh Bici a trial uh. Madonna, Oddio, che Io se non aveva stecca. il casco, questo ah, qua messo era tutto sincero Madonna no. uh. Ma uh. si è sentito proprio il tac dell'osso Cioè ha rotto il culo Perché, perché loro per le forti barreranno eh sì, la bici eh, così Ma sì. mica sta tutta l'albero Ce ne sono altro ce n'è un altro trennino eh Trenninello oh, Madonna. Per... Madonna Aspetta ma questo qua scusa Perché cazzo è che è andato contro l'albero vediamo lui ha preso il l'albero prima guarda col manubrio Pam Visto con la mano destra ha preso l'albero E poi si è inchiodato Dio. Ed è andato di faccia contro No, no. sto posto Non sembra neanche in Italia uh. Ma comunque gli piacciono gli alberi alle persone? No, Dì. ma io non riesco a capire, ma questo qua quando salta, sì. perché cazzo va a sinistra? Eh, chiediglielo, chiediglielo! Perché va a sinistra?! No, voglio sapere! <ride> ma scusami, Albi! Poi, Poi, vediamo. Che musica abbiamo? Ah, vabbè, vabbè. Ma comunque, allora, quello che stiamo vedendo ultimamente sono col manubrio contro l'albero. Esatto, questo qua, guarda, questo qui l'ha anche nominata la, la cartella di testa, perché si chiama così: Cartella di testa. E perché io sono testa di cognome? Cartella di testa. Ma che qua è andato giù di testa sei, Sai come ah, si dice ah. eh, Ha sofferto, hai sentito? Mm. Comunque sai come si dice quando vai in avanti così? Johnny in punto Che è Johnny? Che eh. cazzo ha fatto Johnny? John, che cazzo ha Sai Yoshi No, John sai che non lo sappiamo il bergato È da anni che si dice Johnny in punto Giuro ah. Impennata Hai riuscito, è riuscito <ride> Cioè, gli oh. ha tirata lui proprio, <ride> <dia riuscito>, gli ha deciso boh, ci <È> stiamo. Ci sbrano. Primo ve. Pula, <Hola>, qua <la> to <ride> sei, eh, cioè fatti visitare, cioè. È arrivato. Che ci è arrivato? Scusa, appunto, ma vogliono fare bar spin. Bar spin, non bar spin. No, se no è un a Lemoine. Ciao Lemoine. De bar spin tutta la journée bella questa caffine al mio. Oh, un piovi però. Però vediamo se è. Exact Was He was up. up Oh, oh <ride> Madonna ma questo è proprio... Minchia oh. il manubrio nel culo Cosa che è male, male, eh, si vede dalla faccia, è sofferente ah, è <ride> Dai, Ma esatto, è bello perché è esatto, sparisce <ride> ah, Io sono rimasto spaventato più dalla bestia <ride> <ride> uh, Mamma mia ma che stecca Questo Johnny. un sì. Hai ragione Poi ha tolto le mani Ma poi scusami minchia, E facciata. ha tolto le mani perché, se, perché cerca di proteggersi Sì ma qui faccia Il collo gli è diventato costanzo È diventato alto così il collo <ride> Ma il bello è che è rimasto attaccato alla bici Sì sì arrotolava insieme alla bici Ma gli un, un altro Oh no Johnny Cioè era tipo il salto di piselli guarda Era dritto e non c'era la rampa Perché era come il tuo Però lui, lui non, non ha alzato, alzato il... il manubrio Esatto, non ha alzato Quando lui doveva fare il salto di piselli Io gli ho detto Miki, Miki! Miki! Mi raccomando, quando arrivi sul drop Salta, tira no, su sul manubrio Questo qui ragazzi Pensava che basta uscire Lui faceva così Eh sì In strada Qua Uh. Ma come fatto? Non ho mai visto una scivolata in strada in mountain bike. Oh, cosa cazzo Sul fiume, oh. pericoloso è qua. Aspetta, per non rischiare. Per non rischiare l'ha detto eh. che <ride> prendi. Ah, è quel... oh. ma, no, oh. ma no Ma no Ma scusa Perché lui giustamente Si sì, è che se corre fuori oh. Si, oh. si bagna meno Tutti fa la foto bella è stata lì Fino alla fine di PAM Un po' oltre questo POV L'ha fatto con l'Oregon Scientific del 2000 Ah questo qui è Diano Marina oh, Quello è andato via cosa dietro Senti alla fine che rumore <ride> Abbiamo un pappagallo in studio Altro POV Piacciono i POV eh? Drop eh, ah però, Johnny, eh, Johnny! Johnny Scandal eh. No dai questo qua già mi piace no, è... Dai dai dai Questa come si bambino? chiama bambino? il cognome? Eh. Bright dei fratelli Bright Perché okay, ha visto che ha volato tipo un. Eh. Ha fatto un po' di. Vabbè dai <ride> Chi ha inventato l'aereo scusa? Eh, fratelli Bright sì, Si comunque oh, Ivo, tu devi dire uno scotch sulla bocca Ogni cosa la, la commenti più di noi <ride> No ma serio non lo sai no. E c'hai il bollino blu <ride> C'hai il mio Instagram <ride> No, violento reto Prendi qualcosa, te lo tengo io, te lo tengo, scusami Ah, Abbiamo visto il tizio che cadeva con la biciclettina A quello mi ricollego perché l'alboreto Quando abbiamo fatto il giveaway per i mille suoi follower Lui ha usato la biciclettina da bambino Guarda che secca che ha tirato Porca oh, puttana adesso ho capito Ho capito tante cose di Alboreto Eh? Non prena Ma eh, è il bello aggressivo eh, devo dire Eh no, non frena Lui, lui ha di distrutto situazione. una pianta Con oh. il proprio corpo oh. Ma scusa oh. ma dammi il tuo numero Come che ho il bosco da, da tagliare <ride> cosa. Tanto lui importa il salto ho Capito? No, vediamo che salto a adesso Ma non ho capito? Eh. Al rallentatore tutti uguali, è uscito più o meno dritto Ha toccato per sbaglio con la ruota dietro in cima Si è sbilanciato e tutti non capisco perché ragazzi Girano il manubrio, eh. guarda il manubrio Lui con questo fa un pochino così E' la ruota la che sei gira, viene certo. una bici di merda Vai, oh. uh, bici addosso Che pure la bici in faccia Aia, qui la vedo male No! Uh! Uh! Tipo, gli è andata sulla ruota e guarda qui che c'è una pietra gigante Eh sì, infatti, vedi che sia è subito Lì è rischioso, eh Madonna Dice, quanto sto andando forte Sto fucile eh uh! ah! ah! Si sì. ah! ah! Senti anche l'accento ah! Porca boia <ride> Porca ah. boia Non sai perché urla secondo me Perché gli sarà bloccato il fiato <ride> Eh ma è vero, eh Quando prende le botte <ride> forte Eva eh, come fa a uscire l'aria? E eh no, è perché tu urli per far uscire aria. È vero? Anche io di solito lo faccio Abbiamo cadute da John, 2. Oh, bello mia. grosso mia. salto oh. Porca troia Ha saltato benissimo e poi però, vedi che c'era tipo la spondina Però eh, tipo la ruota si è inchiodata Pum, minchia gli ha fatto un effetto fiondo al contrario, esatto. cioè di là boom. Caduta 2 di John Ah no, ma forse è sempre la stessa È la stessa cosa GoPro? Ma vediamo, vediamo no. Porca troia! <ride> ma non è vero? No, no, non era la no, stessa. Non era la stessa, ma John è per adesso re di questo episodio. Contro l'albero, che proprio andato. Ha deciso di andare lì. John, eh, lasciami il numero in descrizione che ti chiamo. Perché così facciamo. No, uh, ma però. in pieno in mountain cioè. bike. Partiamo, Vedi, eh? aspetta, questo guarda il, il suo cervello pare. dopo. Ah, abbiamo anche due cadute da Leonardo. Ah, uh, ah. cazzo. Ma... Ti sei impuntato proprio sul salto, cavolo Madonna, che stecca Ah, che si è fermato lì. la ruota là Quei polsi da. lì giù, così, da quel murettino lì Questa era sempre di Leonardo, caduta di testa Guardando ah, Con la non c'è il caldo, sì Oh eh, ah, però, ah, figa Ha chiuso l'audio il ragazzo, eh ah, No, è sta morto. ascoltando anche su che sabbia è caduto Hai visto? Guarda il ditino alla fine Ci cioè, Tutte le cose <ride> che poteva fare, poteva urlare poteva... Ma che sabbia è questa? <ride> Leonardo! <ride> allora, allora, allora allora <ride> Abbiamo finito le cadute Ne eh? Abbiamo visto un bel po' Qual è la più bella? Ti è piaciuta? Ma allora Quella che mi ha scioccato di più mm -hmm. Però quella lì Che è andato contro l'abrio no, no, Di Cosa, John, Di John, John Figa Lì è proprio Premio miglior caduta Cioè, Secche stellari Vuol Secchi. dire secche stellari Secche stellari Non secche allora. della minchia Qua c'è ancora lo spazio adesso Sì sì c'è lo, lo spazio vedi? No ragazzi come avete visto dall'inizio In realtà Il nostro Miki Siamo al Monza Pizza Bike Park Dietro di noi c'è il Monza Pizza Bike Vieni Miki Qua siamo al Monza ho ho Pizza Bike Park Ragazzi in realtà eravamo al buon soffitto perché il nostro Michelino è qui oggi per girare in bici con Ivello Ragazzi io spero che anche questo episodio di secche stellare vi sia piaciuto con l'ospite speciale, il nostro Michelino. Ah raga Lasciate un like se vi è fatto piacere questo video Commentate sotto anche magari se avete altri personaggi come il Michelino. O se vede volete vedere magari un altro episodio più avanti con il Michelino Con il Michelino Michelino Guarda che chi c'è dietro, un violento reto è un violento ereto! Se mi mette mi piace al video verrà picchiato dal violento retto. <ride> Ragazzi, grazie di aver visto il video Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto E ci vediamo al prossimo video, bella!